Dov'è sto pezzo? No dai ma non è possibile. Eccolo. Scusate Matteo ho avuto un attimo di idee, di... il pezzo è là. Un'altra filosofia di video Un'altra eh, Buonanotte Buonanotte ragazzi Ma porca o ce la faccio C'è la mia pancia, mamma mia, solo quella si sente. Controlliamo che sto registrando perché poi pure là ci vediamo. Sì, sì, proprio mentre parlo giri, anche vieni magari tipo qua più vicino, riprendi tipo medi lato. Quindi puoi fare... fai un po' di video. Allora, non mi ricordo anche perché devo dire. Prossima domanda. Stanno distruggendo qualcosa. Allora. Aspetta. No, dai, Sh, zitta, che bellissimo. Cosa non ti piace dell'estate? Mamma, mi è passata un'ape, vabbè. Ultima domanda prima di farci ancora del... una eh, buonanotte, dai! Sì. Mamma, mia, questo video deve essere al naturale, certo, ma fanno più caos oggi che quando lo devono fare. Cosa c'è Alessia? Ah, una persona mi sta fissando. Non importa, andiamo avanti. Allora. Ma con cosa fai difetto? Con le... Io non capisco con cosa fa difetto oggi il microfono. effettivamente Oh mm. silenzio Prendiamo il nostro ultimo trigger. Shh Dai mettiti a dormire. Dai veloce Ale che sennò non posso cominciare. stai facendo? Devi metterti a dormire. Tu ti sei alzata da sola. Io ti ho detto stai ferma. deve tossire mamma no. un attimo che sta passando un pullman alle 3.50